Ciao ciao ciao a tutti, ragazzuoli, sono Petri con il tank, E questo è un nuovissimo video che faccio. Questa volta con Alan. Ciao. Non è la solita postazione, stavolta siamo a Carona. Esatto. Siamo perché... su play. Esatto, siamo su Play. Che bello. Facciamo doppie piattaforme, ragazzi. La prossima su Switch si. Sì. Nintendo Color. Questa volta siamo sul nuovo code su code ww 2 che tratta della seconda guerra mondiale, non si dirà di sicuro. World War 2. Esatto. C'è la corrispondenza perché quest'anno c'è un quartier generale, c'è cioè una cosa nuova che è diciamo un pre-match, un pre-partita, sì, sì. così? una sala pre-partita dove ci sono le varie cose che in realtà prima facevi nel menu normale qua c'è il furiere ci sono le missioni come se fosse in Destiny praticamente simile a Destiny, c'era il quartier generale con le missioni infatti qua ci sono le varie missioni, quelle giornaliere da 24 ore e quelle settimanali, in più i lanci di rifornimenti li troviamo qua io ho ottenuto un po' di lanci di rifornimenti per farli vedere a voi. Ne ho 7 normali e 10 rari. Tra l'altro volevo aggiungere che adesso vogliono cioè aggiungo i lanci di rifornimento leggendari, epici e quelli dove ci sono solo armi e devono aggiungere 16 armi e 3 mappe. Qua dove siamo adesso è il um... poligono, il poligono che è una figata dove puoi vabbè, sparare, sparare in testa al tizio <ride> che non, non muore, <ride> non muore, non muore. Distruggere le loro regole valorte che sono in inglese, che sono in inglese, infatti non abbiamo letto e in più ci sono alcune missioni che c'entrano con uh, col poligono e queste cose qua. Da questa parte scendi, c'è cioè la parte dei prestigi, scendi ancora e vedete c'è l'uno contro uno qua. Che è bellissimo. Che è bello, ma non si può fare ancora perché è ancora buggato in quartier generale. Sì, ma tu, perché su internet tutto funziona tutto. Non è vero, anche ad altri italiani non funziona. Ah, ok. Questo serve per, comprare, per fare le armi personalizzate, questo per provare la serie di punti ci sono dei minigiochi comunque dicevo mm. in teoria il quartiere generale dovrebbe essere popolato da altri giocatori ma ad alcuni, me compreso, non va ancora infatti ci sono solo io con questi finti giocatori plebei <ride> a cui posso fare le gesta e loro non mi cagano tipo faccio un gesto a lui no scusa, no, però perché... ti ho guardato. mi ha guardato? Si sta per tirare un punto. sì. Adesso faccio, guarda un po', guarda un po' a chi vuoi <ride> tirare il pugno eh? cazzo di merda Va bene, qua sotto c'è Nazi oddio, Zombie. Oddio. Dammi i miei Nazi Zombie. Li ho ordinati su Amazon. Non in mi sa come i Nazi Zombie. <ride> e tornando su di qua, qua non c'è niente perché qua dietro come vedete c'è il maggiore Howard dove eravamo prima. Qua c'è il cinema dove puoi vedere i video, le streaming di altri giocatori, eccetera. Non ve li faccio vedere perché sennò mi si blocca la registrazione. Qua in alto... C'è un cannone dove c'è una, una cosa da fare che sali sopra qua, no, corri se... qui, oh ce l'ho fatta la prima volta Vedi c'è il pallone, c'è il vedi. pallone, ma sono vedi. riuscito a prenderlo? Non ce l'ho in mano Comunque ci sono delle missioni dove bisogna prendere i palloni appunto, il primo è qua, il secondo è di là e il terzo è di là Esattamente, I <ride> sono in giro, il fatto è che io non posso arrivare a quella missione perché non ho ancora fatto quella di conferire un encomio ad un soldato perché dovrebbe essere un soldato vero ma non ci sono ancora. Ma non ancora. ci sono e quindi vabbè. Comunque la palla adesso io la metto qui. Eh. <ride> la riprendo, la riprendo. Si è buggata. La farei prendere? Ah sì, la riprendo. <ride> ci provo con te. Roxy. Oh al volo. al volo. Comunque adesso andiamo subito ad aprire i nostri bellissimi lanci di rifornimento. Che sono bellissimi. Cioè il, qui. il metodo di lancio di rifornimento è troppo bello raga. Primo lancio di fornimento, direi di partire con quelli normali per sì, poi sì, arrivare sì, a quelli... Praticamente. Sì, è come guardate se fosse un approvvigionamento durante la partita, iniziamo. Cioè, guardate che forza. Oh, fu uh, fu uh, uh. oh, Ci sono epico. due epiche. Però non è... Cioè, hai toccato già l'arma epica? Però... È figo, anche il titolo. Ah... Ah, ok, buono. Epico, epico. epico. Però aspetta, io voglio uscire per, farli per farlo ricadere. È più bello. Up. SPAM Cioè scusa questi sono quelli normali, non sono quelli rari Sono quelli normali, sì oh. E adesso è trovato tutte cose normali, dopo che ho trovato quelle epiche Vabbè dai li faccio subito così Raro Raro Ma raro. belli che si muovono Sì ci sono tanti titoli Quest'anno ci sono <ride> Porca vacca Uniforme eroica Tanta roba raga C'è cioè, un L leggendario raro un eroico L Stavo dicendo, questa volta ci sono anche tante minetiche per le pistole, che non è una roba tanto bella. Epico. Raro, epico. Un'altra Una cosa che non vi ho fatto vedere, che adesso vi faccio vedere subito, è che dal furiere ci sono anche le collezioni. No, non vi ho fatto vedere cosa c'è nel furiere. No, no. Ci sono i contratti che sono praticamente come quelli che si prendono al colonnello là. Solo che si devono pagare e sono più esigenti, tipo 100 uccisioni in, 40 part in 4 partite, 40 minuti. 130 in 4 partite, 40 minuti. Comunque... Se non sei molto forte o comunque se non ti vengono le partite buone, non è facilissimo. Certo, certo. sono sprecate esatto. le monete. E poi ci sono le collezioni che si utilizzano sempre le monete, dove puoi comprare delle cose. Puoi comprare le mimetiche per le pistole, puoi comprare i titoli. E una volta che li compri tutti sblocchi l'arma? Esatto, una volta ah. che sblocchi tutti questi qua, che puoi prenderli anche col furiere o col ruolo del genere, sblocchi poi un'arma. Ora, andiamo con i lanci di rifornimenti rari. 10, sono... raga più guarda che 17 lanci di rifornimenti che bello poi che figo oh, dell'altro epico epico raro ed era un altro duplicato. non lo so si era buggato che tristezza come <ride> vedete quelle sono quelle le impugnature per le pistole che non, non sono granché cioè poi le pistole si usano poco potevano farle per le armi normali Fam, che dal cielo, mi vibro anche, non vi dico oh, cosa. Oh, oh, oh, epico! Roxy, Però sì, noi dopo ci daremo un'occhiata perché voglio capire che cosa ho trovato. E dopo questo, questi lanci di rifornimenti, direi di fare una partita così vedete un po'... Un gameplay. Un gameplay, come, come si gioca, come la modalità di gioco appunto. Niente di che, vediamo qua. Si, sì, duplicato, sì, duplicato. Lo prendo. Pam, sì, è un'emozione. se adesso ne è un botto di bonus. E infatti, ooooh, l'epico. C'è l'epico. Buonaccia. Allora, Ma ragazzi, ci vediamo alle modalità, così vi faccio vedere che modalità ci sono di partita. Allora. Ah, ah. Eccoci qua, ragazzi. Queste sono le nuove. Cioè, queste sono le modalità di gioco. Quindi, deathmatch, guerra che è strabella, ve la porterò. a, bretura, a breve, sì. Dominio, cerca di distruggere, ci sono confermata. Football. E come App Link esatto? Tutti i tutti, questa azione. Cattura la bandiera. Non c'è gioco delle armi, purtroppo. Direi che questa partita giochiamo a Deathmatch a squadra. Eh, me ne ha tagliate alcune. Tra modalità, mappe, eccetera, quindi dovrebbero arrivare. Usiamo già un'arma epica, ma usiamo tutti. Questa e queste sono armi, armi epiche o leggendarie che ho sbloccato oggi, quindi le usiamo. Questa è quella che sto usando di recente. I buffle. I buffer, mi mangi. Ti hai messo bene a livello di lato al momento. Morti 777, muori almeno una volta di più. Cioè, mi, parto, inizio la partita e mi suicidio. Sì, esattamente. Iniziamo con la prima nuova arma. Virus si chiama. Mi sono messo come secondaria. C'è chi no, ma non ha messo la sfida? è morto ah e sembrava che mi stesse per lanciare qualcosa <ride> voleva lanciarti la molotov però si ha tirato addosso <ride> era, era lì che si era rincoglionito. So. sembrava più zombie eh. ma comunque guardate che bella questa arma ragazzi cioè c'è i ghirigori c'è cioè i ghirigori è proprio per come dire ti uccidono ma almeno è bello destra l'ho visto L'ho visto, ma mi sto per saltare in aria esatto mi sto per saltare in aria ma dove sono finito sei entrato non sono entrato, si è buggato. No, c'è la finestra, c'è la porta, eh. Ah. Cioè, no. Cioè, conosco io la mappa, non la conosci te. Ma non mi ero accorta <ride> di essere entrato. Sinistra, sinistra, sinistra! E poi c'è un altro subito. aspetta, ricarica. È una schifezza, quest'anno... Che cioè, hai poche munizioni. Che hai poche munizioni, però, se hai la... classe giusta, quindi quella associata al tuo tipo di arma... <ride> ma no, mi sono rimesso hai in più. mezzo. Ne hai la possibilità dopo un po' che vai avanti di averne di più ah. E quindi puoi aggiungere alla tua arma sia più munizioni sia quello quindi... Cioè in poche parole prestigiando la divisione? No, andando avanti non prestigiandola, andando avanti Oh, ok Prendo la nuova cattura arma bandiera, cattura, cattura, bandiera. cattura la bandiera, cattura la bandiera mi fa troppo cagare Perché sto addormentando Però sai cosa? Fai un botto di kill Cioè la malagante che ha tirato il missile V2 su cattura la bandiera E inoltre se hai la bandiera ogni kill vale 200 punti il problema di cattura la bandiera che se è la bandiera ti vedono tutti. Oltre a quello, è che Ta muori rinascere. miliardi di volte. Nooo. Questa è l'altra arma nuova. È arrugginita. Ma sembra arrugginita. sì. No, è arrugginita. È lentissima. Questo è quello che ti fa credere. Oddio, c'è un affianco con la questo... Molotov. Che non te l'ha tirata per non avanzarsi lui. Ma cosa? <ride> perché l'ha fatto? Ma come si fa a mettere come serie di cisione la Molotov? È la prima serie di cisione Ma perché, raga? Eh ma perché quella che. Cioè quando cioè... devi sbloccare i titoli, ma chi vuoi usarla molto. Questa è una cosa bella che qua puoi riempire tutti gli spazi. Mentre negli altri, negli ultimi, che ne so, decidevi. Che ne so, utilizzo 5 spazi per l'arma la, principale, non uso la secondaria. Ah, è vero, è bisogna... vero. Mentre qua usi tutto. Quindi è buono. Comunque, ragazzi, c'è da dire che è molto bello il nuovo code. Cioè, a me piace. Io non nerdavo a code, come vi ho già detto, forse in un altro video che abbiamo fatto assieme che vi metto in descrizione. Aspettate eh volevo dirvi dove ve lo metto ma <ride> esatto non ve lo metto qua sopra non nerdavo code da è finita hai perso da black ops 2 8-10 un po' schifino A ah, quest'anno non c'è più l'ultima kill Ma la kill che secondo loro è più bella Definiscono eroica Esatto, secondo loro. In più danno degli approvvigionamenti a Muzzo A, del, a, a volte non a, fine della a fine della partita fate fate uno. Comunque dai ragazzi 8-10 per aver iniziato perché Qua vedete vedete Ah, ho ah, una volta. Ma dicevo, per aver iniziato da poco, non... faccio già schifo, sì, ma non così tanto. Ragazzi, io vi ringrazio tanto per la visione. Vi invito a cliccare, mi piace se il video vi è piaciuto. E Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Parlo più veloce di La che ricetta amine, medica. Come presentano le medicinale in tv. Sono come Madman. M come Madman. M come Igor del Tank. Vi auguro una buona continuazione. E. <ride> ciao, ciao, belli. Ciao, ciao. Ciao, ciao.